Tennis, Wimbledon, Federer, mi davano finito, ma ho continuato a crederci. Appuntamento all'anno prossimo, aver vinto di nuovo questo trofeo è magico, è troppo. Durante la premiazione, Federer parla anche della sua strategia, vincente, di fermarsi durante tutta la stagione sulla Terra Rossa, la pausa al Roland Garros mi ha fatto bene?. Allora farò un altro stop, sorride. Non sono così sicuro però che il ritorno sia sempre così positivo. Mi ha fatto bene la pausa, abbiamo lavorato tanto e bene. Nessun appagamento, Roger pensa già all'anno prossimo, ci sono state su questi prati tante leggende. Dal primo giorno alla finale il centrale è sempre esaurito. È tutto perfetto, spero di poter tornare a difendere il titolo il prossimo anno. I miei figli maschi sono piccoli e pensano che il campo sia soltanto un bel prato. Le ragazze, più grandi, si divertono un po' di più a vedermi giocare. Per la mia famiglia e per il mio team è un bel momento. Grazie a loro e grazie alla Svizzera. E qui Federer non trattiene le lacrime. Belle parole infine per Cilic, mi dispiace per Cilic. Mi congratulo con lui per il meraviglioso torneo che ha disputato. Deve essere orgoglioso di quello che ha fatto, anche se non sentirsi bene in finale è molto crudele. Tributo a Federer, il re del tennis, nel disegno della matita italiana della Marvel. Cilic sconsolato, ho dato tutto.